Stavo giocando nel mio server quando ad un certo punto noto un nome nel pavimento Sono andato sotto e ho visto che c'era Shawn. Che non si può far fuori purtroppo Quindi me ne esco fuori casa ma noto qualcosa di molto strano In effetti c'è qualcosa qui ora che ci faccio caso Ci sono delle torce che vanno vedete tutte da quella parte Quindi mi chiedo che caspita sta succedendo qui Cioè nel senso non è normale ok muoviamoci Oddio che brutte cose che ci sono qua poi cos'è questa cosa? Io so che questa cosa si può attaccare, però non sembra faccia niente, il che è strano. E se vedete che la barra dei, dei cuori è strana è perché è una mod, ovviamente. Questo, in effetti questo è un modpack molto um, pieno di, di mod, appunto, quindi è normale che ci siano cose non vanilla, eh. Però devo dire che questo è un villaggio e, peraltro, le torce mi hanno portato qui. E lì sopra c'è una torcia, quindi io immagino che esattamente... Perfetto, ora io non so che cosa ci potrebbe essere qui intorno Direi di prenderci anche un po' di pane Giusto per essere più sicuri Io raga vedo cose che non ci sono probabilmente Perché in questo mondo ho un sacco di paranoia Ho paura, vabbè scendiamo già che ci siamo Oh mio Dio, sì, che bello Dai, lo sapevo che prima o poi li trovavo sti davanti. Sempre credere in se stessi ovviamente È importante perché così almeno vedete Avete anche fortuna quando iniziate a credere in voi stessi però guardate, che bello, grazie Adesso, oh mamma mia, che bello scavare i diamanti come Quando si trovano i diamanti su Minecraft è sempre una leggenda cioè, Anche se adesso c'è la nederite, però comunque io a trovare i diamanti sono sempre felicissimo Vabbè, ehm, andiamo però a capire cosa sta succedendo Perché non, immagino che da questa parte non ci sia niente eh. A parte qualcosa tipo, non so, di strano, non so cosa fosse quella cosa, ripeto Però vedo che qua in effetti c'è un'altra torcia che continua Io ora però mi chiedo che caspita ci sia che questo posto Direi di salire quindi, mio Dio non si vede proprio niente, è proprio buissimo Ok, devo scavare su perché se sennò... no, adesso magari c'è tipo un mostro che si incavola Probabilmente Sean, una roba del genere Che si incavola mi ammazza, devo vedere Ehi, ciao, tanto ormai guardate, ho già capito come funzionano queste cose no? Non mi meraviglio più um. No raga, che cosa inquietante, no no no, ma che posto è sto qua Io non ci vado più Non siete pazzi, cioè, io non ci vado Caspita Questa in effetti è la mia testa raga Sto cercando di capire che caspita Vediamo Ok questa tecnicamente si chiama Ma che No no no no, no. mi fai male Ma che razza di gambe ha questo raga Ok ok mi, mi sa che non abbiamo trovato il segreto Però comunque Questa testa in questo mondo continua a ricorrere No no no devo prenderla perché questa qua è molto strana Anche nello scorso episodio dove abbiamo trovato la Serbian Dancing Lady Che ve lo lascio linkato da qualche parte eh, praticamente c'è stata una testa del genere, no? E questa è tipo la mia testa uh, Ok, per ora sto qui E suppongo che questa dannata testa, raga C'entri qualcosa con tutto il mistero di questi mostri nel mio mondo Ma non so ancora bene perché Camminando nel mio mondo di Minecraft ho trovato F Che in questo caso sembra non attaccarmi E non posso nemmeno io attaccarlo in realtà E c'è scritto casa dei misteri Non entrare Ma c'è cioè, sbaglio o c'è F che mi sta seguendo con lo sguardo?